culturale. Viviamo in un mondo di profonda riflessione, in un mondo frenetico, senza tempo. Oggi abbiamo la possibilità di riflettere, magari interpellando anche la storia recente, che i nostri anziani possono ancora raccontarci. Il dopoguerra ha visto saggi che uniti ad un popolo desideroso di rinascere, ha costruito in breve tempo un futuro, il nostro, quello che ci ha permesso una vita facile. La più recente storia, quella della finanza e della speculazione, ha tagliato nel tempo parte di ciò che i nostri nonni avevano costruito. Una politica corrotta o deviata ha permesso la chiusura di ospedali l'incuria dei territori, l'indebitamento senza ricambio di servizi e progetti sulle spalle dei nostri ragazzi. Grazie ad un virus, oggi, abbiamo la possibilità di fermarci un attimo e riflettere. Questo è il momento di riprendere il saggio cammino degli avi per riprogettare una società diversa, valori, solidarietà e rispetto reciproco, oggi considerati demagogia possono essere un'occasione di un diverso futuro. Ecco, mh, abbiamo contattato Tiziana Alterio, che è un, una scrittrice, ma soprattutto una giornalista. E, mh, ciao Tiziana. Ciao, ciao Gaetano e ciao a tutti i cittadini delle Marche. E sono venuta diverse volte da voi, quindi un doppio saluto ma infatti io non ti ho presentato nella maniera adeguata perché tu sei venuta eh, a trovarci in occasione delle, delle scorse europee, allora ti eri candidata col Movimento 5 Stelle, e è venuta a trovarci, sei stata l'unica persona che ci ha dato un po' di soddisfazione. No? Io, come, come e, e, diciamo, faccio parte di, di, di questa rete di comitati no? e, e, che lottiamo per la sanità. E tu davvero sei venuta in giro con noi. È una cosa che ci ha fatto davvero molto, molto, molto piacere. E quindi non ho fatto un'adeguata presentazione perché in realtà te la fai tu da sola e ci guardiamo insieme questo video e sono una giornalista indipendente che ha fatto un po' la scelta di campo perché sono entrata nel sistema e quindi ho lavorato alla RAI ho lavorato a Mediaset ma poi eh, volevo insomma soprattutto raccontare la verità dei fatti e conoscere eh, il più possibile soprattutto delle dinamiche eh, come dire un po' anche internazionali che sono quelle che poi anche i piccoli comuni soffrono perché è tutto collegato noi siamo tutti collegati, quindi ho viaggiato moltissimo, soprattutto nei paesi del, del sud del mondo. Poi, però, eh, nonostante diciamo, questa scelta di campo, eh, che è costata anche un po' un prezzo, eh, mi portasse a raccontare, eh, a fare semplicemente il mio mestiere, che è quello di raccontare la verità, eh, ho capito che. Il momento storico eh, richiedeva un po' quello di eh, mettersi in gioco e quindi eh, diventare un po' cittadini più consapevoli. Ci troviamo all'ingresso dell'ospedale di Fossombrone. Eh, fino agli anni 60 questo ospedale era un vero e proprio ospedale a tutti gli effetti. Aveva 200, circa 270 posti letto con anche medici di alta specializzazione. Ebbene, eh, questo è un esempio lampante di quello che è accaduto negli ultimi anni, perché con la legge Balduzzi del Balduzzi, il governo Monti del 2011 si cambia completamente rotta e quindi gli ospedali eh, devono essere chiusi, gli ospedali pubblici, quelli esistenti si devono trasformare in ospedali, vedete, ospedali di comunità. Quindi gli ospedali non possono essere privatizzati perché il diritto alla salute è un diritto riconosciuto dalla Costituzione. Allora io vorrei un attimo però spiegare brevemente che cosa è successo qui nelle Marche perché... E, e qui c'entra molto l'Europa ehm, perché con eh, il governo Monti nel 2011 e quindi con delle precise anche, ehm, dei precisi di, diktat partiti da Bruxelles per cui bisognava anche tagliare la spesa sanitaria, eh, con la legge Balduzzi del 2011, numero, 70. No, numero 70 del 2011 eh, si è, diciamo, si è um, dato l'avvio alla eh, chiusura di importantissimi ospedali pubblici. In, nelle Marche in pochissimi anni, dal 2015 ad oggi, sono stati chiusi ben 13 grandi ospedali. Abbiamo un problema nel nostro territorio, in questo territorio, eh, i nostri comuni purtroppo non sono aiutati a livello provinciale e soprattutto regionale, la regione pensa solo ed esclusivamente alla zona costiera. Fai riferimento all'Europa perché in realtà noi pensiamo sempre che l'Europa sia molto distante da noi, ma anche piccoli comuni come questo... Ne ho messo un pezzettino, era giusto per ricordare il viaggio che, che hai fatto. Ecco Tiziana, io volevo appunto iniziare proprio dall'Europa no? che sono argomenti insomma, che conosci molto bene e iniziare proprio da, da quella presidente no? della Banca Centrale Europea che con una dichiarazione praticamente sostanzialmente è riuscita a farci perdere il 17% proprio in quel giorno della nostra borsa. Sì, ehm, intanto grazie ancora per questo invito. Ehm, io credo che questo momento storico così difficile che stiamo vivendo ehm, è anche un momento di, di, di, direi di grande opportunità in che senso? Nel senso che eh, finalmente questa Europa sta mostrando il, il, il suo volto eh, e ehm, fino, a, fino, fino a questo momento in qualche modo questa Europa sembrava sempre essere molto distante dai cittadini invece ora stiamo toccando con mano in, queste, in questo momento così difficile, di grandissima difficoltà quanto invece, eh, quanto invece le scelte che vengono prese in Europa siano state in passato e anche ora in questo momento eh, abbiano degli effetti eh, così devastanti sulle nostre vite e quindi eh, anche gli europeisti più convinti, eh, quelli che in qualche modo non avevano mai ancora messo in discussione eh, l'Unione Europea e anche eh, le politiche europee finalmente stanno iniziando ad aprire gli occhi. Quindi in questo senso è un momento favorevole perché non solo la dichiarazione della Lagarde ma anche la dichiarazione della von der Leyen, della Presidente della Commissione europea che ha fatto ieri, sono dichiarazioni inquietanti, sono dichiarazioni di un'Europa disumana, di un'Europa che io definirei arrogante in un momento di difficoltà in cui un paese europeo come l'italia che è stato noi non dimentichiamo che l'italia è stato uno dei paesi fondatori della, della comunità europea ebbene viene eh, un paese viene completamente lasciato a se stesso per cui la dichiarazione di ieri della von der leyen della von, von der leyen è inquietante da questo punto di vista perché lei eh, dichiara che gli euro bond non sono, eh, non sono sul tavolo di discussione, per cui eh, insomma, eh, ogni paese in questo momento di emergenza deve pensare a se stesso. Allora, dov'è questa comunità europea? Nella mio, nel mio immaginario, quando si parla di comunità, eh, si parla di condivisione dei rischi. Ecco, per esempio, gli euro bond. Non si. su cui non si vuole discutere. Nel mio immaginario quando si parla di comunità si pensa alla solidarietà e quindi noi abbiamo avuto in Europa che quando ha dovuto imporre pesantissime misure di austerità negli ultimi dieci anni, misure di austerità per le quali eh, sono stati chiusi gli ospedali di cui si parlava all'inizio, eh, un'Europa che ha, eh, ci ha imposto eh, di tagliare le, quindi la spesa pubblica, di aumentare le tasse, quindi ci ha chiesto enormi sacrifici che non hanno portato a nulla, perché il debito pubblico è continuato ad aumentare, per cui eh, io parlo di un piano un piano eh, evidentemente che andava in un'altra direzione, una finalità che andava in un'altra direzione e cioè impoverire invece i paesi del sud Europa, vedi la Grecia, per poi, eh, per poi privatizzarli, per poi far penetrare le grandi multinazionali, le grandi lobby finanziarie. Quindi un'Europa che ci ha chiesto enormi sacrifici, che noi abbiamo accettato supinamente, e quando invece si è trattato di dare una mano ad un paese che, della, della, un paese che sta in enorme difficoltà come il nostro, bene hanno girato le spalle. Esatto. Allora sono felice che anche gli europeisti più convinti stiano finalmente aprendo gli occhi. Questo è un momento propizio perché eh, possiamo in qualche modo girare, possiamo eh, cambiare direzione, ma eh, cambiare direzione eh, presuppone eh, anche molto coraggio. Eh, per que questi sono giorni eh, faticosi perché ecco, per cambiare direzione bisogna, eh, bisogna avere un governo che, eh, che eh, non va più col cappello in mano eh, a, chiedere, eh, a chiedere aiuti a questa Europa disumana, ma eh, è, ha il coraggio anche di, di dire bene, allora davvero noi facciamo da soli. Ok Tiziana, allora ehm, ovviamente eh, l'argomento rimanendo in Europa... Pensando anche un attimo alla Grecia che tu ne hai parlato tantissimo, no? hai fatto anche div diversi convegni su questo, eh, adesso non ricordo come si chiamava ehm, quella poi collega poi sì, no, de della Grecia, no? c'era una persona che, che ho visto in, in video, più, forse più di un video insieme con te che ci, che ci parlava della Grecia, non ricordo se era una giornalista, forse era una giornalista. Sì e praticamente la parola mess no, introduce un altro discorso forse ancora più inquietante da un certo punto di vista. E, però prima di farti la domanda eh, io ho visto un tuo video bellissimo che per questione di tempo non posso mandare per intero anche perché se no, poi parla da solo e invece io voglio sentire in diretta no qui de, da te eh, qual è il, la tua spiegazione quindi mh, ci sarà una tua stessa introduzione e poi mi ha colpito appunto questa dichiarazione di questa giornalista di sky che si chiama maria angela piera spero di aver scritto bene il nome Piera, ah, ok che ci dà un una sua spiegazione sul MES, quindi io lancerei questo, questo pezzettino di video e poi dopo vediamo, me lo spieghi. insomma un attimo. Sta girando in questi giorni un video di una giornalista Sky Maria Angela Pira che spiega che cosa è il MES difendendo la spada tratta. È davvero sconcertante ascoltare in così pochi minuti tante inesattezze, tanta approssimazione e tanta superficialità. Abbiate allora un po' di pazienza e ascoltate fino alla fine. Ragazzi, buongiorno. Ho ricevuto tantissime ehm, domande da parte vostra in questi giorni, soprattutto sul MES. Dichiarire sul MES che cosa sia. Allora, ehm, provo a farlo e lo faccio sulla base di... Documenti, cioè di quello che c'è scritto, va bene? Poi ho sentito in questi giorni un tot di analisti e di esperti che mi hanno veramente spiegato bene. Quindi io quello che mi hanno detto ho provato a tradurlo e ve lo metto a disposizione, va bene? La giornalista mostra semplici fogli e parla di un tot di esperti che avrebbe ascoltato senza specificare però chi siano allora al contrario io ho qui con me la riforma del trattato del MES che ho studiato, che ho letto, che ho studiato facendo leva sui miei studi giuridici e sul confronto con costituzionalisti, giuristi, economisti Giornalisti parlamentari ed europarlamentari che fanno tutti parte di un coordinamento nazionale non MES che abbiamo costituito per bloccare questa riforma e cui i nomi potete trovarli sul gruppo Facebook di questo coordinamento. Ma andiamo avanti e vediamo come spiega il MES. Eh, ehm, senza banalizzarlo ma in termini semplici un meccanismo di coassicurazione ovvero gli stati che fanno parte di questo sistema del Fondo Salvastati. perché voi dovete pensare e vi chiederete chi sono i creditori di questo cosiddetto Fondo Salvastati? Sono Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario. Sono loro che erogano il credito. 700 miliardi di cui dovrà dotarsi li prenderà dai singoli stati che sono obbligati a versare la propria quota e l'Italia dovrà dare 125 miliardi e dovrà indebitarsi per rispettare questo impegno. Ma veniamo ora alla parte più importante. Chi può accedere al MES? La giornalista Sky dice questo. Questo fondo salva stati o linea di credito, quindi ti danno i soldi, è condizionato ad alcune cose. Una prima mh, linea di credito, Um, cui lo Stato può accedere se accade uno shock esterno, quindi accedono gli Stati che si comportano bene, che hanno un debito basso, per intenderci accederebbe la Germania, ma non noi. Non noi, gli analisti mi hanno detto, Mari, non è proprio così. Ad una linea di credito leggera, come quella che vi sto raccontando, potrebbe accedere anche l'Italia, perché l'Italia ha avuto l'ok okay da Bruxelles sui conti, quindi di fatto potrebbe accedere anche a questa linea. Mi spiegano gli esperti, va bene? Questa linea di credito leggera e il fatto che l'Italia possa accedere a questa linea di credito vede anche il placet, quindi l'ok ok da parte della... Era un pezzettino naturalmente, eh, siccome questo mess ovviamente è una cosa mh, che entra anche un po' nel tecnico no? E, e la gente spesso insomma ha sentito due campane ma mh, non è che ne ha capito più di tanto con parole elementari ci puoi spiegare qual è la, la verità o il rischio del MES? Sì. Allora, intanto, intanto mh, ho sentito di dover smontare ehm, pezzo pezzo questo, eh, quanto questa giornalista Sky aveva, aveva detto a proposito del MES, anche per far capire quanto l'informazione mainstream ehm, porti su una strada completamente diversa gli spettatori e loro hanno una responsabilità enorme eh, e quindi eh, con dati alla mano perché questo trattato io l'ho eh, sviscerato l'ho studiato attentamente ma mi sono anche ovviamente consultata con costituzionalisti giuristi eh, ho cercato di spiegarlo in modo semplice, allora in poche parole, il MES eh, non è un semplice fondo salva stati ma è una vera e propria organizzazione finanziaria eh, finanziaria internazionale, cioè è proprio un organismo dove lavorano delle persone in carne ed ossa che godono, di cui queste persone godono della totale immunità giurisdizionale mh, per tutti gli atti da loro compiuti. Tutto ciò che viene svolto all'interno di questa grande organizzazione internazionale gode quindi di immunità, eh, anche i beni, le disponibilità, le proprietà del MES godono di questa immunità, per cui che cosa significa questo? Che ha le prerogative di essere un soggetto sovrano e sovranazionale, quindi le decisioni del MES vengono imposte in modo automatico eh, agli altri stati e questo è come organizzazione la seconda cosa eh, diciamo che è l'operatività del MES perché questo è importante allora nel momento in, innanzitutto eh, il MES non ha un tesoretto proprio non gode quindi di una, un fondo proprio ma ciascuno stato membro che fa parte dei paesi dell'Eurozona ha ah, l'obbligo, non la facoltà, ma sono obbligati a versare in percentuale una somma di denaro. L'Italia dovrà versare in tutto 125 miliardi di euro, quindi eh, per ehm, eh, dotare questo organismo di questo tesoretto l'Italia dovrà indebitarsi perché 125 miliardi non sono proprio eh, pochi. Dopodiché, dopo essersi indebitati nel caso dell'Italia, bene, a cosa serve il MES? Nel caso in cui un paese avesse bisogno di un aiuto finanziario può ricorrere al MES. Ma dov'è la trappola? Perché è lì la trappola che gli italiani devono capire. La trappola è che al momento chi può accedere al MES sono soltanto i paesi che hanno un debito sostenibile chi al momento ha un debito sostenibile la germania l'olanda e pochi altri paesi del nord europa allora si può accedere ad una seconda linea di finanziamento questa seconda linea di finanziamento mh, per accedervi bisogna però ristrutturare il debito perché infatti, eh, anche se la giornalista eh, dice che l'Italia avrebbe avuto l'ok okay e il placet da parte della Germania, falso, perché sia la Germania che l'Olanda hanno detto di no, anche in questo momento di difficoltà. Bene, ehm, cosa dice questo trattato all'articolo 12 del trattato? Che... Ehm, sarebbero modificate le clausole d'azione collettiva che consentono ad una maggioranza qualificata di creditori di imporre la ristrutturazione del debito in parole semplici che significa che per accedere a questa ehm, seconda linea di credito i paesi che non hanno il de un debito sostenibile come l'Italia devono procedere ad una ristrutturazione del debito Cosa significa in parole semplici? Significa che se noi abbiamo, se un risparmiatore italiano, e ce ne sono tanti perché ancora il nostro risparmio è un risparmio consistente, abbiamo comprato dei titoli di Stato oppure dei fondi che hanno in pancia dei titoli di Stato da un giorno all'altro, Vedrebbero decurtati il loro valore perché ce lo chiede il MES, ma non solo, sempre per ristrutturare il debito. Quindi da una parte ci darebbero dei soldi, dall'altra parte ce li toglierebbero. Perché per ristrutturare il debito bisognerà eh, imporranno altre riforme strutturali che significa più austerità maggiori tasse privatizzazioni ancora più taglio alla spesa pubblica quindi anche più tagli per esempio alla sanità quindi è una trappola perché da un lato noi dobbiamo indebitarci per dare soldi al messa dall'altra parte se ne abbiamo bisogno siamo obbligati a tutta una serie di eh, misure eh, dalla ristrutturazione del debito a ulteriori riforme strutturali che, eh, come dire, ci porterebbero ancora di più in un cul de sac. Ricordo e chiudo, spero di essere stata chiara e semplice, ricordo che il Fondo Salva Stati è quel fondo che ha contribuito a impoverire la Grecia, perché eh, in Grecia, eh, lo sanno tutti, eh, è stata operativa la Troica. Eh, che eh, da un giorno all'altro si sono materialmente questi funzionari insediati eh, negli uffici del governo eh, greco per controllare eh, cosa, eh, come venivano spesi i soldi, i soldi dei greci. Quindi, oltre diciamo un'ulteriore beffa che in qualche maniera ne risente poi anche la, la, la democrazia, cioè il controllo dello Stato sovrano in quel caso. Cioè. assolutamente eh, fra l'altro Gaetano perché mh, in questo momento eh, in cui si sta parlando in Europa come aiutare l'Italia ecco loro ehm, eh, sia la Van che anche la Merkel gli altri paesi più rigoristi eh, si eh, continuano ad appellarsi al MES ma è una ehm, giustamente Conte, eh, Conte fa notare che eh, siamo in una situazione di emergenza mondiale di recessione globale ecco, scusami solo per ma questo governo eh, ha paura del MES, cioè secondo te, ovviamente? Eh, in questo governo ovviamente nel questo governo ci sono due anime diverse: c'è il Movimento 5 Stelle, c'è il PD che eh, su, molte cose, eh, su molte cose hanno delle idee eh, totalmente opposte perché il Movimento 5 Stelle da sempre si oppone al MES e continua questa battaglia mentre il PD è da sempre a favore del MES perché il PD è un partito assolutamente europeista e io ricordo, perché questa è una cosa indegna che un parlamentare del PD l'altro ieri o ieri ha anche eh, dichiarato che eh, in, in virtù di questi aiuti che eh, l'Unione Europea potrebbe dare all'Italia noi potremmo offrire come garanzie eh, i nostri beni il nostro patrimonio pubblico è una follia ci manca solo follia. quello certamente è certo, è certo va bene cioè va male non, non, non va bene va insomma. molto male Ecco, ehm, allora facciamo una cosa, dunque, finiamo il discorso dell'Europa, perché poi ho visto un altro video bellissimo eh, che, che voglio mandare sempre tuo, sei bravissimo a fare i video, sei, eh, come ti posso dire, eh, i, tuoi i tuoi video mh, partono dall'anima e lo si capisce molto bene, mi piacciono. E, eh. Finiamo il discorso delle, delle, di, di, di questa benedetta Europa, no? Ehm, io sono una persona, cioè uno di quelli che eh, sognava e saltava e, e, per un'Europa dei popoli e, cioè, sociale ma anche economica unita quindi con tutte le varie forze politiche però un'Europa unica anche dal punto di vista quindi, e, di, di qualsiasi tipo insomma, dei popoli e adesso non so con che tipo magari di, tipo, su un modello tipo Stati Uniti o, o quello che sia ma che fine ha fatto quell'Europa? C'è cioè, qualcuno in Europa ne parla ancora di questo? Guarda Gaetano, allora eh, noi dobbiamo, dobbiamo sempre eh, guardare la storia, eh, non dimenticare quello che è accaduto. Eh, L'Unione Europea è nata perché eh, si usciva da due guerre mondiali, quindi eh, all'inizio eh, della costruzione di questo impianto europeo eh, c'era tutta la spinta, eh, la spinta diciamo, ideale eh, di andare nella direzione giusta e cioè finalmente dopo due guerre eh, mondiali eh, l'Europa, questo continente aveva compreso che bisognava superare i nazionalismi e andare verso una unità eh, di intenti. Ma, nel frattempo sono, due, sono accaduti due eventi eh, storici importantissimi che hanno, eh, hanno fatto deviare da questa, eh, da questa idea eh, molto sana eh, che si era avuta all'inizio con il manifesto di Ventotene. Eh, non voglio entrare troppo nei tecnicismi, però voglio, dire due, mh, voglio trasferire due date fondamentali eh, che hanno diciamo, fatto virare da quel progetto iniziale. Il primo evento storico è stato il 1989 quando è caduto il muro di Berlino. Eh, in quel momento storico tutta la socialdemocrazia europea, quindi non soltanto quella italiana, ma tutta la socialdemocrazia europea, mh, non ha saputo eh, dare una visione alternativa a quel modello eh, che stava crollando, il modello com il comunismo. E quindi che cosa ha fatto eh, la socialdemocrazia europea? Ha iniziato ad abbracciare... Il modello neoliberista iniziando dalla Thatcher negli anni 70. Margaret Thatcher lo ricordiamo tutti, eh, iniziò a fare proprio questo modello neoliberista. Ma c'è di più perché, senza dilungarmi troppo, dopo il 1989 l'altra data importante è il 1992 con il trattato di Maastricht. È lì che l'Unione Europea ha virato completamente direzione, perché nel 1992, col trattato di Maastricht, si è fatto proprio il, questa Unione Europea ha fatto proprio il modello neoliberista. Da quel momento in poi, tutti i trattati successivi, dal trattato di Lisbona, tutti i trattati successivi, hanno, ehm, hanno assorbito l'impianto neoliberista. E, e quindi ehm, io concordo con te eh, che... Eh, cioè, insomma... ma i, pop i popoli in Europa ci sono ancora, nel senso... Ci sono delle, delle associazioni, delle forze politiche, quindi parliamo proprio strettamente in Europa, hai capito, che in qualche maniera si, allian, cioè si, si allineano su un'Europa solidale, eccetera, o alla fine ognuno pensa un po' a sé perché dice no, quelli sono indebitati, quegli altri sono tutti in qualche maniera, parlo dei cittadini più che delle forze politiche, diciamo. Yeah ma io io credo che c'è eh, una grande c'è una grande confusione in, in, negli ultimi anni c'è stata un, appunto una grande confusione io in realtà come forse tu sai ho sempre parlato di una vera e propria guerra che era in corso una guerra silenziosa eh, molto subdola invisibile eh, e che ora è conclamata perché questa guerra in realtà ora è molto conclamata tra i paesi del Nord Europa, i paesi falchi del Nord Europa guidati dalla Germania della Merkel e i paesi del Sud Europa. Quindi in realtà gli ultimi 10-15 anni ehm, la, questo progetto europeo ha iniziato, quello originario, ha iniziato a sgretolarsi eh, a colpi di trattati eh, e, e, e quindi eh, diciamo che il, io quello che ho sempre eh, detto è che eh, noi paesi del sud Europa non abbiamo. Qual è la nostra quota di responsabilità? Perché non dobbiamo come dire pensare soltanto di essere stati vittime di una politica europea diciamo molto rigorista dei paesi del, del nord Europa la nostra quota parte di responsabilità è che noi diciamo non abbiamo, eh, non abbiamo mai fatto pienamente i nostri interessi in questa Unione Europea cioè ricordo che negli ultimi, negli ultimi anni eh, venivano mandati in Europa i politici quelli diciamo eh, quelli che dovevano essere messi a parcheggio eh, all'interno dei propri partiti. Eh, la dico facile, mh, Ila, la, Iva Zanicchi di turno, eh, cioè persone che in qualche modo eh, non, ha, non hanno certo fatto i nostri interessi. Quindi scusami, interessi in partito. realtà l'Europa... L'hanno capita e la usano molto bene invece i poteri, quelli della finanza, le lobby, eccetera. Loro saranno molto collegati sia a livello europeo eh, che a livello italiano, che a livello ovviamente internazionale. Quelli l'hanno capita molto bene l'Europa, eh, no? l'hanno saputa usare diciamo, a pennello, direi, no? a discapito ovviamente del, del popolo, insomma, dei, dei cittadini. Assolutamente, ma anche la stessa Germania, ma anche gli altri paesi hanno giustamente in Europa fatto i loro interessi. Quindi, noi abbiamo perso tanti anni in questa Europa e ci siamo trovati a uh, subire supinamente. Ecco, se... Non sa mai alzare la testa, perché anche questa è una nostra responsabilità, di fronte a queste continue misure di austerità. Ehm, insomma, un po' eh, un'alzata di testa eh, potevamo anche farla, parlo in questo caso come governi, eh, governi centrali. Quindi, insomma, questo per me è un momento importante, un momento importante se riusciremo a, cogliere, eh, a, a coglierla come un'opportunità. Quest'Europa sta svelando eh, la sua, il suo volto oscuro, direi: la sua spietatezza così come hanno fatto con la Grecia, perché eh, in Grecia la Grecia è un paese distrutto, distrutto distrutto non soltanto dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, ma è, hanno, i greci hanno perso anche la forza di reagire. Eh, quindi questo è un momento propizio per poter alzare la testa e uscire da questa gabbia. Io dico sempre che la porta di questa gabbia in cui noi siamo finiti è una porta già aperta, solo che noi non abbiamo il coraggio di oltrepassarla. E Perché? non abbiamo questo coraggio perché a noi fa paura l'ignoto è umano questo ecco. no, non sappiamo ecco. eh no, a proposito ah. di, di ignoto no? E, e, e qui faccio riferimento sempre a quel video che dicevo prima, quel bellissimo video che mi è piaciuto, che su alcuni punti assomiglia anche alla mia sigla di questo programma, cioè e, e, trovare no, in occasione appunto di questa pandemia che non abbiamo parlato, che da, nelle trasmissioni ce ne ho parlato tantissimo, cioè, la, la voglio solo sfiorare ma, ma, ma non la voglio toccare con te, non perché appunto non mi interessa l'argomento, ripeto ne ho parlato per sette puntate quindi c'è cioè, la gente in questo momento di notizie neanche fin troppe ma quello che, cioè, che, che mi colpisce anche personalmente no? in questa pandemia, in tutto quello che, che stiamo assistendo e, e le morti, morti, di un sacco di gente e, cioè, e questa situazione è quasi anche un po' spietata no? e, e alla fine è comunque è, cioè, sta ponendo a, le persone quasi cioè, qualsiasi cittadino, approfittando anche del fatto no, che quasi la maggior parte in questo momento sono a casa di persone tantissimi stanno riflettendo e delle domande cioè, esistenziali sul futuro, anche sulla politica, cioè su che tipo di politica, su, sul, sull'attenzione. Per, per i popoli, e pensare a un nuovo futuro, cioè questo giustamente è un momento che ci sarebbero anche delle occasioni perché da una crisi o in Italia diciamocelo tutta o finiamo in default assoluto quindi finiamo in Grecia ma forse anche persino peggio oppure davvero sarà il momento che dobbiamo alzarci le maniche e riuscire a riprogettare questo paese ma partendo anche, anche da, da, da alcuni valori umani. Io lancerei appunto questo video, ti chiedo la pazienza di rimanere ancora un attimino lì, questo l'ho voluto eh, mettere tutto intero e, e poi appunto parliamo un attimo di futuro, di popoli e eh, di argomenti di questo tipo. La folle corsa senza senso ci stava portando verso l'autodistruzione, La trappola della velocità ha trasformato le nostre vite in una corsa affannosa senza meta e siamo diventati schiavi inconsapevoli di un sistema che ha arricchito poche persone e abbiamo perso noi stessi, la nostra identità il nome della competizione, del profitto, del superfluo dell'avidità, dell'egoismo, dell'arroganza un nome della sopravvivenza del più forte sul più debole. Subissati da immagini e notizie, siamo andati in overdose di informazione che ha avuto l'effetto di farci restare in superficie senza mai comprendere le vere cause del disastro. In questa vita distratta siamo diventati preda delle paure, paura del futuro, dello straniero, di perdere il lavoro, del terrorismo, di mettere al mondo figli, di viaggiare, di ammalarci e anche di vivere. Ma tutto questo non ci aveva ancora aperto gli occhi. Avevamo bisogno di una paura ancora più grande, della paura di morire per un virus letale affinché potessimo risvegliarci a nuova vita, affinché potessimo tornare per un po' a casa, nel silenzio, con il nostro tempo e i nostri affetti ripensare al percorso fin qui fatto il dolore che senti allora è il capitalismo che sta morendo che è arrivato al capolinea siamo ad un bivio e ci sono le condizioni per liberarci da questa schiavitù e dall'illusione che la felicità sarebbe arrivata grazie alla quantità di beni posseduti e alla crescita infinita lo smarrimento del momento può essere una benedizione che conduce ad un risveglio. La porta della gabbia è già aperta. Sta a noi fare il primo passo per andare al di là, dove esiste un altro modo di vivere, un altro modo di stare insieme. Di guardare i bambini, la natura, la bellezza, di lavorare e di stare al mondo. Siamo tutti in trasformazione e l'Italia, per la sua storia, può essere il paese capace di avviare un nuovo rinascimento per il mondo intero. Ma abbiamo un compito grande, riscoprire chi siamo e la nostra identità perduta. Facciamo in modo allora che questo ritorno a casa sia una meravigliosa opportunità per riprendere forza e coraggio serviranno per ricostruire una nuova umanità ecco tizianalterio.it questo è il e la tua pagina no? Do, dove eh, chi vuole ti può seguire è una domanda difficilissima cioè, eh, te la pone il tuo stesso filmato cioè, una volta che se, se riusciamo anche a prendere un po' di coscienza no? Ma come, come riusciamo a ricostruire questo paese? Cioè, bisognerà iniziare per forza da, da, da, da nuove forme di aggregazione politica, dall'associazionismo? Cioè, com, come si inizia? Tiziana è una domanda difficile, cioè, non è facile rispondere, almeno nell'immediato è impossibile, però creare una strada, dare qualche indicazione, tu per esempio sei una persona molto impegnata no? in questo senso, e, insomma, dici qualche cosa, come possiamo iniziare? Una volta che si prende coscienza, secondo me in questo periodo si sta prendendo un po' di coscienza, no? Ci sono delle condizioni per ragionare, e, e, anche la politica di questi ultimi anni, poi bo, da un paio d'anni a questa parte qualcosa di strano è successo, non voglio entrare in meriti politici, però si, si è incominciata a, a, a ragionare su, su alcuni temi, no? e, e, legati strettamente anche alla vita, alla qualità della vita, ma anche alla profondità della vita, quindi il contatto tra le persone eccetera. E, e, e bisogna iniziare ovviamente dalla politica. Daci qualche input, come si può iniziare? È difficile la domanda, lo comprendo. Veramente con molta umiltà, perché quando si parla di questi temi così grandi non ci sono, come dire c'è nessuno che ci può dare delle lezioni, né tantomeno io. Però posso dirti quello che, per esempio, io ho fatto, ho sentito di fare nella mia vita, eh, e, e che lo trasferisco come esperienza. Eh, io penso che la prima cosa da fare e questo momento storico ci sta obbligando in qualche modo a fare questo, il primo passo è fermarsi. Fermarsi, e in questo momento noi siamo a casa e per me è un ritorno a casa, come casa interiore, quindi la prima rivoluzione da fare è quella interiore e il fermarsi è la prima condizione eh, fondamentale perché, eh, l'ho raccontato nel video, noi, questo sistema ci ha portato a non avere neanche più, ehm, avere neanche più a disposizione un bene fondamentale che è il tempo. Eh, quindi una corsa continua ehm, senza senso senza meta eh, con delle frustrazioni interiore chi abita, chi abita nelle città questa situazione io fino, fino al 2000 ho abitato a Milano Vivi dietro questa corsa che non serve assolutamente a niente, te ne accorgi quando ti succede una disgrazia in famiglia, eh, oppure quando ti, capiti, cioè, ti capita un periodo, vabbè, questo è eccezionale, come questo, ma quando hai uno scossone ti rendi conto che tutta questa corsa, no? o gli straordinari o questa frenesia cioè dover fare no, tanti soldi e una carriera incredibile e non, non sentire più il gusto della natura c'è gente nelle grandi città e ripeto io sono uno di quelli che fino al 2000 l'ha passata abitava a Milano e, e sostanzialmente tendi no, quando, quando ti fermi un attimo che te ne vai in ferie dove, dove vai? in campagna a respirare un po'? no te ne vai nella grande città e vai a cercarti ancora la parola, il casino no? cioè, Esci da, da, da una situazione terribile all'altra, non abbiamo il tempo per i figli, eh, non dedichiamo più niente, i nostri figli cioè, li sbattiamo davanti a Youtube no? ancora che devono nascere perché in qualche maniera fa parte di, di, di questo mondo assurdo no? e quindi appunto bisogna eh, ripartire, io, io ti dico la verità, eh, cioè, come anche hai avuto tu questa esperienza molto più profonda di me, io avevo anche sperato in una forza politica che mi andava a alimentare questo, hai capito? Quindi, e qui c'entra per forza, quindi prima la riflessione, l'associazionismo, eccetera, no? e ma poi bisognerà arrivare a un risvolto politico. Sì, però, però, questo, è la, la base di partenza è fondamentale, perché ehm, la rivoluzione, perché insisto su questa rivoluzione interiore, perché, vedi, anche l'esperimento del Movimento 5 Stelle ehm, mi ha fatto molto comprendere il fatto che se non siamo radicati profondamente eh, in noi stessi e soprattutto se non abbiamo assimilato nel profondo la necessità di una rivoluzione dell'umanità in generale cioè che questo mondo ha bisogno di veramente una stessata a 360 gradi qual è il pericolo? che poi alla fine noi eh, chiediamo, cioè chi va ad occupare delle posizioni apicali, centrali, eh, per governare questo paese, se non ha fatto questo percorso, alla fine ci ritroveremo sempre allo stesso punto quindi ehm, quello, che, eh, insomma, quello che mi sento di suggerire è che questo è un tempo fondamentale per tutti noi io questa scelta l'ho fatta già molti anni fa quando ho deciso anch'io di lasciare eh, la grande città per eh, vivo in campagna nella natura ma non è che questa sia per forza la scelta obbligata, l'importante è Riappropriarsi del proprio tempo e questo è un tempo fondamentale per poter diciamo, riflettere sul su anche il significato delle nostre vite e soprattutto su che direzione vogliamo far prendere a questo mondo dopodiché poi l'altro passaggio fondamentale è ovviamente eh, come tu dici è la politica perché, eh, perché, perché la politica è la gestione poi uno Stato e la gestione è, è, come dire è, deve proprio occuparsi eh, di tutelare i cittadini e anche eh, di, eh, dei beni comuni allora io eh, proprio ieri o, o mi sono sentita di, di, di, di fare un altro video in cui, eh, in cui di, dicevo 5 diciamo, passi fondamentali che dovremmo fare in questo momento perché eh, siamo con le spalle al muro come paese, l'Europa non ci dà una mano, a questo punto qual è la direzione da prendere? Io le indico molto brevemente la prima cosa bisogna eh, stampare moneta, la Banca d'Italia deve tornare a stampare moneta e subito, diversamente anche gli aiuti europei che arriveranno faranno dell'Italia un paese ancora più più indebitato e questo debito noi lo trasferiremo sulle spalle dei nostri lo, lo daremo ai nostri figli quindi la prima cosa stampare moneta due sostenere concretamente le nostre imprese, localizzando la produzione. Noi dovremmo recuperare non solo la nostra sovranità monetaria, ma anche la nostra sovranità produttiva, perché ricordo che l'Italia fino a non molti anni fa eravamo un paese autonomo anche dal punto di e vista certo. alimentare. Abbiamo tutto quello che ci occorre per vivere come paese autonomo. Ripartendo dai territori, questo è importantissimo, la globalizzazione è un, un argomento ora, non voglio aprire un altro, un altro argomento di discussione, ma insomma questo modello neoliberista globalizzato che avrebbe dovuto risolvere la povertà nel mondo è un modello fallito, fallito e, e anche il coronavirus ce lo sta dicendo. È fallito questo momento per cui bisogna ritornare ai territori e noi abbiamo una ricchezza immensa come paese i nostri territori hanno una diversità incredibile quindi ritornare ai nostri artigiani la nostra piccola e media impresa la nostra ricchezza e soprattutto uno stato deve dare norme regole chiare e stringenti alle multinazionali che vengono in casa nostra perché sono loro che vengono in casa nostra. Due. 3. Bloccare tutte le privatizzazioni e le svendite che sono in corso e nazionalizzare i beni pubblici. E allo stesso tempo controllando il movimento di capitali per sventare la loro fuga. 4. Revisionando il debito pubblico e dichiarando inesigibile il debito da speculazione. Io vorrei ricordare, ma lo sanno tutti ormai anche le pietre, che la Germania dopo la seconda guerra mondiale si risollevò da un periodo economicamente buio perché quei debiti di guerra le furono in gran parte condonati da paesi come l'Italia e come la Grecia. Quindi bisogna in qualche modo ehm, rivedere questo debito. Cinque, e ultima cosa, ridurre drasticamente le imposte e contrastare invece in modo forte i grandi evasori. Perché guarda Gaetano, quando si parla di evasione, di lotta all'evasione, non si può andare dai piccoli, dalle piccole e medie imprese, che in questo momento, per me, sono degli eroi. Anche io in casa ho mio fratello, che è un piccolo imprenditore, sono degli eroi in questo momento storico e poi i grandi evasori invece la fanno franca, la fanno franca e lo sappiamo bene, portano le loro, i loro profitti nei paesi europei che sono paradisi fiscali. Allora bisogna cinque primi passi concreti da affrontare che non ci porterebbero subito ad un'Italia fuori dall'Unione Europea, ma inizieremo a a recuperare quella sovranità di cui in questo momento abbiamo bisogno. Se non si fanno questi passi, che sono i primi fondamentali, io non so se noi usciremo e come usciremo da questa situazione davvero molto grave. Ecco, La parte, la, la parte finale di questa intervista sicuramente è stata la, quella che mi interessava di più, però, però giustamente vuole iniziare dall'Europa. no? E, sì. Ma ci sono delle persone... A me piace parlare parlo della quarta via, no? perché della terza via politica ci stanno parlando un po' in troppi e dei copi in colla mi spaventano. Allora parliamo di un'altra via possibile. Ci sono delle persone eh, conosciute o meno che stanno lavorando diciamo ad una via che va in questo senso? Allora Gaetano, io quello che ti posso dire in questo momento è che ehm, abbiamo... No, te, scusa, la... te lo dico solo per un motivo, perché io sono convinto che in Italia c'è un, so, un 20-30% sicuramente di un bagaglio di persone che ormai eh, cioè non sono più rappresentate, capito? che vanno in quel senso, poi magari fanno dei, dei voti tampone perché c'è quello che non va a votare ma quello che vota il piuttosto che niente, no? però cioè, eh, nel tempo si sono discusse queste cose, non sono completamente delle situazioni che non abbiamo sentito, no? Quindi la speranza è questa, se si riesce a, a, a costruire una volta per tutte in Italia una forza politica che non cada no, in, in, in quegli errori che ha fatto il Movimento 5 Stelle, tanto per non fare nomi, e, e, cioè, che passi questo e, e che si riesca davvero a essere rappresentanza dal basso dei cittadini, quindi delle persone anche di un certo spessore, tecnici, eccetera, ma che non si cada nel solito tranello all'italiana. Ecco, Questo è quello che aspetta le persone. C'è una speranza? Tu che sei dentro nei lavori, insomma, ecco. Guarda, eh, ti, ti posso dire che eh, in questo momento non c'è ancora nessun soggetto politico, questo è, è evidente, altrimenti l'avremmo saputo tutti, ma è un uh, momento di grande fermento, perché come giustamente hai detto tu, c'è un popolo eh, che è un po' alla deriva in questo momento storico, perché eh, diciamo, si sente molto deluso, si è sentito molto deluso dal Movimento 5 Stelle, motivo per cui il Movimento 5 Stelle ha perso tantissimi eh, tantissimi voti eh, quindi e soprattutto ora, ancora di più in questo momento di difficoltà, nel momento in cui l'Europa sta finalmente eh, mostrando il suo volto, ci sono tante persone che stanno comprendendo eh, che in realtà forse anche quello che da sempre dicono i sovranisti, eh, cioè recuperare una parte della nostra sovranità, non erano proprio idee tanto campate in aria. Quello che ti posso dire è che per la prima volta ehm, diverse persone di, di, di spessore di competenza come eh, il costituzionalista Paolo Maddalena, eh, altri giuristi, giornalisti come Giulietto Chiesa, eh, lui, poi Barra Caracciolo, insomma, diverse persone. Per la prima volta siamo riusciti eh, con alcuni movimenti come Liberiamo l'Italia, Sovranità Popolare, insomma varie, al momento piccole organizzazioni ci siamo uniti sotto un unico cappello il coordinamento non MES eh, per fare questa battaglia contro eh, la riforma del MES ed è stato un primo esperimento ben riuscito perché comunque rumore l'abbiamo fatto a tal punto che in ogni caso il dibattito sul MES eh, è stato un dibattito eh, sicuramente acceso negli ultimi, negli ultimi mesi ehm, Detto questo non, non c'è ancora alcuna eh, indicazione, ecco c'è anche Gianluigi Paragone che eh, fa eh, quotidianamente una battaglia, eh, secondo me porta, eh, porta davvero alla luce degli argomenti eh, centrali in questo momento storico. Non c'è ancora eh, un partito politico, un movimento, però c'è molto fermento, questo, questo mi sento di dirlo. E soprattutto, ecco rispetto alla sovranità, eh, voglio dire questo... Sì, ecco, perché... questa era la domanda me l'hai anticipata ah, che ti volevo okay. fare. Cioè, eh, bisogna spaventarsi di questo sovranismo in maniera particolare, no? di, di tornare a una propria moneta. cioè Quindi ci sono fior di, di economisti sistematici cioè, e l'Italia finirebbe al macello, eccetera. Cioè, eh, eh, come si fa a convincere le persone che, che eh, la sovranità monetaria in particolare non ci deve spaventare che, che comunque esiste un modo per traghettarla perché questa è un'altra cosa peggio ancora della domanda esistenziale di prima allora, io premetto non sono un economista, un economista non quindi un non ti chiedo una... per okay. cui non, non mi addentro nel, nel, nei tecnicismi nei discorsi perché non è mia competenza eh, però le persone che hanno dei dubbi alle persone che hanno dei dubbi vorrei eh, rivolgere a loro una domanda ma fino ad ora tutto quello che ci è stato proposto da questa Unione Europea ha portato dei risultati positivi nelle nostre vite? Nessuno può dire, eh, nessuno può rispondere di sì. Quindi partire da questa domanda, farsi questa domanda è centrale perché anche diciamo questa, questa obiettivo della riduzione del debito pubblico perché ci viene raccontato come un mantra che l'Italia è un paese indebitato, che l'Italia deve ridurre il suo debito. Intanto, voglio dire, paesi come il Giappone ha un debito pubblico eh, un debito abito ma è un paese assolutamente in crescita per cui apriremo un altro discorso ma insomma ci viene ripetuto come un mantra che l'italia deve diminuire il debito bene a distanza di dieci anni dalle misure di austerità non solo il debito è aumentato ma le nostre vite sono peggiorate quindi quella ricetta non è una ricetta eh, eh, vincente questo è il primo dato da cui partire Ora, quando si parla di sovranità, in realtà c'è cioè, sempre molto equivoco e questo secondo me c'è cioè una responsabilità nella comunicazione, nel modo di comunicare. Ma anche perché è difficile, con... ci sono argomenti anche un po' difficili da comprendere, li devi studiare. Anche da immagino. comprendere e soprattutto forse bisogna migliorare la comunicazione eh, perché il concetto di sovranità viene associato ad un concetto di chiusura dei paesi, ad un concetto di ripiegamento su se stesso. Dei paesi, di isolamento. Assolutamente non è così. La sovranità, l'articolo 1 della nostra Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo. Bene. Intanto la Costituzione è davvero una carta meravigliosa, a cui noi dovremo sempre ispirarci e sempre guardare, soprattutto in questi momenti di difficoltà. Ma sovranità cosa significa? Significa recuperare per un Paese la propria, come dire, veramente la propria anche identità perché eh, il concetto di sovranità, mh, a mio avviso, è molto collegato al concetto di identità. Quando mh, faccio un esempio molto banale, quando una persona non sa chi è, quindi non, ha, um, non, sa, chi è, quindi non sa, diciamo, non, ha, mh, una, uh, non sa... Uh, una crisi identitaria, eh, insomma, una sorta di crisi di identità identità. Entendi. ecco, la crisi di identità. Cosa succede? Che è molto più vulnerabile, perché in qualche modo è alla merce del, della vita, del, degli altri. È la stessa cosa per un paese. Noi stiamo perdendo la nostra identità, ed è l'obiettivo poi del sistema neoliberista. Cioè omologare i paesi, renderli tutti uguali, significa indebolirli, nella loro struttura nella loro identità nella loro vocazione più profonda l'italia come tanti altri paesi anche la grecia quando sono stata recentemente hanno quasi paura di esporre la bandiera greca i greci bene perdendo questa identità noi siamo diventati vulnerabili deboli rispetto al, eh, a, a, a, al mondo intero non, non parlo solo di europa quindi il concetto di sovranità legato al concetto di identità significa io come paese, chi sono, qual è la mia vocazione naturale, eh, la mia vocazione storica, ehm, eh, il mio bagaglio culturale che mi porto da millenni, nel momento in cui io so chi sono, posso rapportarmi con gli altri paesi in una condizione di parità, Ecco il concetto di sovranità, se io sono forte, so chi sono, bene, posso rapportarmi con gli altri paesi europei e del mondo da una condizione di parità e non di sudditanza, perché noi stiamo perdendo questa sovranità e perdendo l'identità, siamo diventati paesi vulnerabili all'esterno preda dei mercati finanziari, preda delle multinazionali, preda di tutto quello che in qualche modo cerca di... Eh, è un sistema predatorio sostanzialmente. Quindi il ritorno alla sovranità significa che i nostri beni comuni, i nostri beni pubblici non possono essere privatizzati, perché ci sono, perché un privato, un privato ha come obiettivo il profitto, non ha come obiettivo il benessere collettivo. Allora, questa è la sovranità. La sovranità significa che uno Stato deve ritornare a fare lo Stato. In questo momento storico lo Stato è, su, è alla merce della finanza, alla merce del sistema economico mondiale, globale, europeo. Lo Stato deve ritornare a fare lo Stato. Soltanto così noi potremo recuperare la nostra forza e eh, rapporto, quindi aprirci agli altri paesi, assolutamente. Quindi sovranismo non vuol dire una sorta di chiusura un po' antica, no? eh, io sto qui eccetera, no? ti ricordi quando ne si, si lanciò il, il liberismo, no? sembrava il mondo moderno contro il mondo antico, chiuso su se stesso, cioè, il sovranismo quindi vuol dire anche interazione con i popoli, modernità un futuro anche più tecnologico cioè ovviamente mettendo in primo piano i beni propri cercando di essere autosufficienti no? in Italia per esempio mi ricordo, io ricordo tranquillamente si produceva in Italia l'elettronica no? per dire adesso di solito parlo agroalimentare però l'elettronica è il chiodo fisso, no? faccio l'esempio del circuito stampato no? che in Italia ormai non si può più produrre se non quello di altissimo costo e, e ci sarà anche una formula per poter riprodurre in Italia quello no? cioè piuttosto che delle cose che, che attualmente facciamo, che magari potremmo fare meglio. E, e, quindi il sovranismo può essere inteso quindi come futuro, com, anche com, come tecnologia, quindi non solo qualità della, della vita dal punto di vista della natura, del, no, de, de, dei propri prodotti agroalimentari e, e, o, o manifattura locale, artigiano eccetera, quindi vuol dire anche questo. Cioè, C'è il moderno, è un concetto moderno, ecco, perché viene un po' spacciato per quei, un sovranista, cioè, hai capito, sembra che è il liberale, no, quello che capisce tutto, l'efficienza del sistema, no, e qualcuno lo interpreta anche come una cosa un po' antica, hai capito, tipo i vecchi collettivi della sinistra, ecco, tanto per intenderci, no, e, ecco. Allora, noi abbiamo una ricchezza in Italia che ci, ci invidia tutto il mondo, il nostro Made in Italy. Il Made in Italy è un'eccellenza nel mondo, ecco perché stanno cercando di eh, in qualche modo metterci, eh, comprare il nostro Made in Italy, noi lo dobbiamo difendere con tutto, ne, con tutto, tutto noi stessi, perché eh, cosa significa per me ripartire dai territori? Non significa chiudersi nella piccola bottega, al contrario significa valorizzare quello che noi sappiamo fare per poi eh, quindi, quindi sovranismo vuol dire anche noi. farsi tanto per intenderci il proprio ebay, il proprio amazon il proprio youtube eh, certo. no? eh, hai un'attività commerciale, uno stato potrebbe farti eh, eh, no? il booking della situazione, magari su quello non ci guadagna però tutti pagherebbero volentieri le tasse, per dire sovranismo vuol dire anche questo, quindi creare de delle certo. nuove situazioni commerciali eh, eh, cioè, do dove tutti pagherebbero volentieri, cioè pagare bene per pagare tutti Questo no, è un, un vecchio motto Che ci sta ancora Questo fa ancora trend E, e, e lanciarci totalmente cioè in, in una situazione quasi autonoma Ecco Ecco cioè sempre con, recuperando la nostra identità, identità. noi siamo identità. popoli mediterranei okay. allora qual è il diciamo che cosa abbiamo perso anche in questa Europa noi no, abbiamo perso la nostra vocazione mediterranea e invece noi dobbiamo ripartire da chi ma siamo ma un pochino in questa emergenza è tornata eh a me mi ha colpito moltissimo vedere per esempio no, il personale sanitario che di solito diciamo, per il tipo di lavoro che fa è, è, è molto serio, freddo, no? ma, ma il, è il lavoro che lo fa. Vedere l'umanità in queste persone, mi ha, ti dico la verità, mi ha colpito, mi ha lasciato quasi di stucco. Cioè, io conosco, vabbè, conosco parecchio personale dentro la sanità, lo conosco ovviamente dal punto di vista umano, ma vedere in televisione, hai capito, Tutta questa. persino qualche politico, diciamola tutta, insomma, qualche mezza verità l'ho sentita anche in televisione, questa voglia, no, di... Di, di, di cambiamento, eccetera, bisogna riuscirla a incanalare. Non, speriamo che finita questa situazione, tanto ne usciremo, che non ci ritroveremo punto e a capo e che non nasca qualcosa. Ecco perché io, benedico, hai capito, il nuovo che avanza. Speriamo no? che sia la volta buona. Ecco, io vorrei finire Guarda, con questo. Io voglio, voglio, diciamo in una parola perché per me le parole sono, eh, sono potenti. Eh, io penso che noi ci troviamo ad un video lo sappiamo tutti ma voglio essere mol, molto fiduciosa e sono un'ottimista cronica perché io sono una napoletana e come sapete i napoletani sono degli ottimisti cronici eh, per me veramente siamo ad un passo la strada sarà molto lunga ma un, un passo ad un risveglio, un risveglio individuale e collettivo. Allora, se noi davvero riusciremo ad avere coraggio, il coraggio viene dal cuore, quindi noi dobbiamo usare sì la testa, ma il nostro cuore, questo è fondamentale. Eh, se noi mettiamo insieme la testa e il cuore, e gli italiani sono fra l'altro eh, dei creativi eccellenti e eh, eh, eh, siamo anche abbiamo sempre dimostrato nella storia anche di essere un popolo umano quindi se noi recuperiamo la nostra umanità, la nostra creatività il nostro coraggio allora sì che possiamo veramente andare verso una direzione di risveglio non solo individuale perché questo periodo buio ci farà veramente scoprire tante cose ma possiamo risvegliarci per, per indicare, io penso che l'Italia, forse non è a caso che proprio l'Italia sta diventando proprio il centro, l'epicentro di questo virus terribile, forse possiamo noi indicare al mondo una nuova, eh, una nuova direzione, un nuovo, io lo chiamo un nuovo rinascimento mediterraneo che a differenza del rinascimento del Cinquecento dove l'uomo era al centro, eh, del, diciamo era, ehm, era centrale rispetto alle nuove scelte che, ehm, che l'umanità stava facendo, in questo nuovo rinascimento mediterraneo l'uomo finalmente ha capito che è tutt'uno con la natura, che non possiamo essere... Il mondo non può essere umanocentrico, ma bisogna mettersi in relazione, rispettare questo pianeta. Quindi, anche tutto il problema del, dell'inquinamento e degli cambiamenti climatici, fosse veramente questo, questo virus, è l'ultimo avvertimento che, eh, che l'universo sta dando all'uomo per cambiare direzione, ora o mal più. Esatto, ora o or mai più. E quest or con questo che io ti ringrazio davvero, eh, sei stata gentilissima, disponibilissima e soprattutto Grazie ti chiedo di aggiornarmi perché io voglio sapere se riusciamo a trovare una nuova forza politica o almeno se riusciamo step by step a costruire un qualcosa di nuovo. Io ti ringrazio, speriamo, ti ringrazio speriamo. Tiziana e alla prossima. Grazie, grazie. a voi, che un saluto a tutti i macchigiani e grazie per questa opportunità di poter parlare con tutti voi. Grazie davvero, forza e coraggio a tutti. Forza okay. e coraggio. Ti ringrazio. Ciao, grazie. Ti ri ti ringrazio. Bene, ehm, abbiamo sentito Tiziana Alterio, è stata davvero mh, una bellissima trasmissione che ci è piaciuta, Tiziana ha tantissime idee, è una persona splendida e naturalmente eh, rimarremo in contatto con lei e alla prossima.